Mi muoio, mi muoio, mi mi muoio, mi che mi muoio, mi muoio, mi muoio, mi muoio, mi a mi mi mi mi mi mi mi che mi mi mi mi delle serie d'estate così. Okay. Questo... questo spavola questo video spavola What questo video va a distruccio sorriso per noi <laughs> <laughs> Ciao! Video che scappa! Video che scappa! Ma che lavoro no io ero una vaga, io ero un solo, io ero una vaga, io ero una io va vai Gianni eh ti voglio bene ti voglio bene ti ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene ti Ah, questo a un po' di video E va un po' video? Questo, questo, questo, questo, spacca questo video Sparca questo video Va <susurra> distrutto <susurra> Sor Sorriso per noi <laughs> Video voleva però questo il il che scappa video che sta Adesso sì. Siete tutti d'accordo, sono tutti non non non No, no, Giusto. La risposta è la tua. La risposta è la tua. Il risultato è la tua. Il risultato è la tua. Il risultato è la tua. la tua. Il risultato è la tua. Perchè è colpa? Questo è l'occhio che ho preso che ho preso il mio ho fa. E questo è questo... Questo questo video. Ti sigo! questo video! Sono oh, ricco, sono oh, per noi! Oh, video che scappa, video che scappa! Eh e la sera più calda un quando intorno a questo che non mi fa più niente non ho per la benedizione che e la di non è la cosa di e io la <susurra> però questo mi fa stare contento. Però... Cazzo, tutti i campanelli a parlare... Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! e Sono un po' di che non dice no Oh oh oh Canta come torna Oh oh no No A te il sogno che non Niente se ne questo questo Questo strano questo video Fatelo questo video. Vale scruciare. Fatelo scruciare. Fatelo Video Fatelo scruciare. Fatelo scruciare. Fatelo <ride> scruciare. Fatelo ma dove la la a di è la sera più calda sarà. Ho Ma Ecco, ecco, questa è la capa stampa, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, Oh, sei qua sopra! La mattina con che... È stalla? Cosa? Cosa vuoi? il sogno vero, niente se... È stato Ho creduto, ho Questo è stalla questo video! Spalca questo video! Beh, è no, no Il sorriso è venuto! Voto video che Voto video che Voto al slog! Voto al Video che video che quando la non la sera più calda sarà. C'è di qua, c'è di Fu così che io la salvare, la schiena, la testa, si comincia sempre da qui, bellezze, le state così. con questo marea con l'alta marea con l'alta marea con l'alta il sorriso per noi! <coughs> video che scappa! Video che scappa! Basta! Ciao! <tose> Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Staccato. Ora non muore. Quando è grande, viene a cavallo. Non più male che che io la La Comincia sempre qui Vede bene, cade così Senti noi, senti che va sta fatto? Senti noi, senti noi, con ah, l'alta marea andiamo a cacciare il caffè l'ultima marea il sogno vero nelle sere d'estate sicuro oddio! troppo questo, questo, questo spalca questo video spalca questo video! balestruccio! il Sorri sorriso per noi!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 Smetta a guarda cosa si fa. Io essere un ammogliato. Ti, ti, ti, ti. Non mi manca, non mi manca, non mi manca. Non mi manca, non Fu così che io la salvai. La Si comincia da qui. Yes, it is not a person. con no, non no. io ne sta questo, questo, questo spalca questo video spalca questo video! Va Sorry, per noi! Oh, che Ciao, ciao, ciao, ciao, Mi vedo da, mi vedo mi mi mi mi mi mi mi mi mi Comincia sempre da qui, nelle sere, state così. Tell me more, tell me stai. chi un po' lungo e non dice no. Sparca questo video, spacca questo video, va a distruccio, il Sorri sorriso per noi, video che scappa, video che scappa, spacca. La cera più calda sarà. Quel ricordo, quel ricordo, che Sì, che io la salvai la sostienzo a camminare si comincia sempre da qui nel desidero state così dice no, oh, oh, canta, canta, torna, farò, la a me, non il sogno vero, mi vede, se, d'estate, si può eh, si, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Va destruccio Sorri sorriso per noi adorava <susurra> molto video, video che scappa video che scappa la e la sera ti calda sera. Oh oh Oh così Sì sì vedete che tutti Sparca questo video! Va distrutto! Sorri sorriso per noi! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Sparta! Guarantee. ho fatto spruire tutto cosa la cura Macro non la visto più eh, che, di, che, do, che le che tuona e sempre lì più me così che io la salvai mi assicché la saldai si comincia sempre d'a qui nelle sere ricale dai dai dai Proprio questo, questo, questo, spanca questo, video. Spanca questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, questo, allora video che scappa video che scappa. Eh, yeah. ma che non ho capito ma di non ho capito ma che non okay. ho <laughs> capito <laughs> Buon Io la salvare, la assoppio, Si comincia sempre da qui, nelle deserto, state così. <tellamente> <tellamente> <tellamente> <tellamente> <tellamente> <tellamente> Però so non questo non questo non so non so non so non so non so la scuola <laughs> che ci ha dato. La <laughs> scuola che ci ha dato. La scuola Buon. ci ha dato. La scuola che ci La scuola che ci ha ci Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Vai, fai, fai, Non massare, <sussurra> no! Escondono! Non massare! Video che sta! Video che Ma che cosa? Ma Ma che Ma che lo faccio a dire, si è baggato tutto oh, ecco, ecco è che lascia è così che io la salvai la schiena che la cantina Grazie Sorriso per noi! Video che se ti la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 e' un po' di più E' un po' di più Questa E' di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 Sor Il sorriso Sor per noi! <smilli> video, video che scappa! Video che scappa! Yeah, really? no, video oh. mate... no. eh che scappa! E la sera Caldasara! Caldasara! il se un po' vinciate, vedo che delle Non è sì. Sì, sì, sì. Mi collo! Fa... Cos'è? Non è Che scappa! sto sto? Ehm... Vì, vì, vì! E la sera più calda. <eha> Comincia sempre da qui, nelle sere del così. No, ma dove è l'obbligo? Cioè, no, no, no, no, no, no. Cioè, no, no, così così no, no, no, no, no, no, no, Proprio questo, questo, questo spacca questo video. Spacca questo la video. Vedi, <ride> <è stato interessante. ride> Il di stucchio. Il sorriso per noi! questa bussare... curseis... so really <ears> <dengan laututa> è no, la situazione, questa è la situazione, questa è la la situazione, questa è la la situazione, questa è la la situazione, questa è la la situazione, questa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la un altro carte d'aiuto, un altro carte d'aiuto, un altro un e in questo modo si convince a prendere la terra e a prendere a prendere la terra la terra e proprio non è che sto non è che ti stai, esatto. Ho Non ti stai, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, non niente. ne di una Questo è proprio questo video. Ah no, l'altro, l'altro, l'altro, l'altro, l'altro, l'altro, l'altro, non l'altro, l'altro, l'altro, l'altro,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 Ta bene, scrivete. La storia è non ma anche senza bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, "No, ma l'istruzione la sono un sogno per noi ma è la e la sera, calda sarà la che A parte che E la io la salva sì, in sala, tempera, così, dai, le cose, le cose, le cose, non è il vita, con la tua vita, con la Questo, questo, questo, questo vita, Sparca questo video! Vai a Sorrischio, sorrischio per noi! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Siamo sì, qua di stare, è la sera più calda sarà. Ecco, cos'è fatto? No. E' già, lo stesso un po' stabile. E' già giusto. Questo è un motore. Vedete. Grazie. Che io so. adesso, adesso sei so focus sta so so so, so, so. no, oh a voi ma che cazzo è? ma che cazzo è?? chi Sono duro, perché non dicevo, cantata, no paro. C'è ancora fa C'è qualcosa che che video ha ha ha vuoi vedere scusa il sorriso per noi <laughs> no non mi adesso è video no, che scappa video no. che scappa guarda, ha di la io e io la salvai, la succede, si comincia sempre la fine delle serie del cadeco. Sono un po' un po' questo un questo, questo, spango, questo video questo video va distrutto sono Sorri il sorriso per noi video che scappa video che scappa e la sera fin calda sarà. C'è qui, c'è qui, c'è qui. C'è qui, c'è qui. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Io la salvo con l'alta marea, andiamo a fare la a fare il sogno vero, mi desideri, l'estate si vuole. Troppo, questo è un po' strano, questo è un po' strano, questo è questo è Sparca questo video! Vale, sfuggio! Sorriso per noi! Video che scappa! Video che scappa! e la sera <susurra> più la sera più calda sarà <susse> Oddio, oh, per forza! Dottor Lochevero, <susse> <susse> oh, vedo che lo vedo vero, ha fatto la gamba. Non ma la lo a e la sera più calda sarà. La caccia, la caccia, la caccia, la caccia, la caccia, la caccia, la caccia, la Ehm... scusa, che... Ehm... cosa mi staccate? Sì. Ehm... Ehm... Ehm... Ehm... Ehm... Rizzo per noi La torcia da bere è Più adorava Tutti ci a Ma scatto tutto per la cosa lì E' la sera Più calda sarà He for a chair and down Do you want magicnicity? Did you use Remix, будем, don't move Do you want to see you K Do you to defy To the direction of Jupiter Do you to say Are It's like a war over there. <coughs> video che scappia, video che scatta. video che scappia, video che scappia, video che scappia, video Ma non lo che io a salvai la sospienta la campanella si Se comincia nel desidero è così <mettare> <mettare> <mettare> Però questo è il mio vero sogno, niente è, niente è, niente niente è, niente è, niente è, niente non Manca questo video! Va il Sorriso per noi! Video che scappa. Video che scappa! Se non con la pietra di stare in casa, in Oh, che wow. pietra! Oh, che wow. pietra! Oh, che wow. pietra! Oh, Oh, che pietra! Oh, si comincia sempre io la so, mezzo la so, io la così Proprio questo Questo spalga questo video Spalga questo video Guarda questo spalga Guarda sorriso per noi Non c'è mangiato studio Non mi sento il mio aesco Video che scappa <tanto rapido>, <passEuro> Non ci sono ma dopo tua e la sera più calda sarà. Sì. Sì, non è un uomo, non è un sacco... Fate, fate, fate, fate, fate, fate. Solo, solo, solo, mi solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, il solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, Proprio questo, Sei, basta, questo video so. Spacca questo video. Va <laughs> destruccio. sorriso <snip> <Deras Cornelli> per noi. Video che scappa. Video che scappa. Spacca. Ma dove la fede può qua, la sera più calda sarà. che io la salvai la che la sostienza, si comincia sempre da qui, nelle deserto, così. deserto, nel deserto, nel deserto, nel deserto, nel questo spalca questo video spalca questo video va distruccio Sorri sorriso per noi uh, uh. Video che, video che scappa, video che scappa! Ma tutto a e la sera più calda sarà.